Stavo leggendo il libro di Harvey Ratner e colleghi Brief Coaching, dove eh, proprio verso l'inizio dicono ma a nostro parere non c'è una grande differenza, anzi non c'è differenza tra quello che facciamo quando lavoriamo per fare coaching e quando lavoriamo per fare psicoterapia. Le pratiche sono le stesse. E Peraltro sottolineo, le pratiche del coaching vengono da, spesso da concetti di psicologia, da pratiche da studi di psicologia, se non proprio da elaborazioni di psicologi. Non è facile definire la differenza tra consulenza psicologica, psicoterapia, coaching, counseling. In base a cosa la definiamo? In base alle pratiche, in questo senso abbiamo visto, come nell'esempio appena citato, che magari la pratica può essere la stessa e non è soltanto un'eccezione quella della terapia breve centrata soluzio sulla soluzione, anzi, spesso è la regola per molti tipi di terapie. Ma allora potremmo dirci che magari la differenza dipende dall'ambito clinico eh, o non clinico. Una volta parlando con Michael Lloyd, Michael disse eh, la differenza, a mio parere, tra coaching e consulenza psicologica è che eh, nel primo caso non si sta affrontando un tema clinico, nel secondo invece sì. Um, allora potrebbe essere questa la differenza, coaching non clinico, consulenza psicologica clinico magari non grave e se invece andiamo nella gravità, psicopatologia, ci troviamo di fronte alla psicoterapia vera e propria, però anche qui, chi definisce la gravità? In base a che termini definisci la gravità? La definisci in base, eh, non lo so, se un problema rientra nelle categorie della diagnosi nosografica del DSM, allora la consideri un problema grave, complesso, come vuoi, e quindi quello che starai facendo con quella persona sarà psicoterapia. Però uh, a questo punto una persona potrebbe venire con un problema di I don't know, disturbo ossessivo-compulsivo di personalità, e dirti io non voglio lavorare sul mio disturbo ossessivo di, di personalità ma voglio migliorare il mio rapporto con uh, i colleghi allora non è più psicoterapia, state facendo consulenza psicologica o state facendo coaching, visto che non state in un ambito clinico in più chi decide che è l'aspetto nosografico della diagnosi nosografica da tenere in considerazione per uh, valutare che tipo di lavoro si sta facendo perché uno psicodinamico ti potrebbe dire io non voglio tenere in considerazione la categoria diagnostica nosografica ma l'organizzazione psicodinamica della persona e eh, terapeuti con diversi sistemi diagnostici di riferimento potrebbero dirti la stessa cosa, io non voglio tenere in considerazione quello ma altro. E se lavoriamo con una famiglia? E se lavoriamo con una coppia? Um, e se usare anziché termini in inglese, usassimo termini in italiano perché anche nel momento in cui parliamo di counseling... Uh, sempre Michael Hoyt in un'altra occasione mi disse, Flavio, se tu riesci a definire una differenza tra consulenza psicologica e psicoterapia, uh, dimmela perché io ho 40 anni di esperienza, non ci sono riuscito, e quando lui parlava di consulenza psicologica, da, da americano, parlava in inglese, usava il termine counseling, ma si riferiva alla consulenza psicologica, che è una cosa diversa rispetto a quella che... Uh, insegniamo e facciamo in Italia um, per alcuni aspetti e non è necessariamente peggio perché spesso diciamo ah, ma all'estero fanno diverso non vuol dire che qui da noi facciamo peggio i nostri terapeuti uh, non sono per niente male all'estero una volta un articolo di non mi ricordo chi mi sembra uh, Scott Miller ma non ne sono sicuro uh, dove diceva molto spesso i terapeuti americani sono nella preistoria della psicoterapia per dire non hanno grandi skill Insomma, um, dibattito lungo, consulenza psicologica o psicoterapia? Che stiamo facendo? Mm, voi che ne pensate?